Io ho creato questo marchio che si chiama Blomor nel 1998 2000... quando ero al liceo, una spiegazione eh, molto semplice, il mio cognome è Mor, eh, era il modo in cui ci salutavamo in compagnia ai tempi a 17 anni, non so il perché, non me lo chiedete, però eh, ho creato questo, questo tipo di marchio, lo disegnavo sul diario, ho iniziato a fare 200 magliette con degli amici eh, al liceo, le abbiamo vendute, regalate, nel senso, vendute, venducchiate eh, ai nostri compagni di liceo e poi la cosa è morta lì. Io nel 2004 ho ricominciato con una, eh, con una maglietta, quindi c'era sempre questa idea in quegli anni del fatto di cominciare una propria attività con una... Con una t-shirt, negli no? anni in cui era esploso il fenomeno di Guru, nei primi anni 90, 90 primi del 2000, eh, fare magliette era veramente la prima cosa che uno che volesse fare l'imprenditore potesse pensare di fare. Io appunto lo avevo, eh, avevo questo sogno fin dal liceo, quindi non, non è che abbia seguito questo tipo di, di scia che c'era in quegli anni, ma era una cosa veramente, eh, una delle prime cose a cui uno pensa. Con degli amici chiacchierando è venuto fuori di, di mettere appunto il nome eh, dei cocktail sulle t-shirt, è una cosa che ai tempi non aveva fatto nessuno e quindi comprando delle t-shirt eh, Fruit of the Loom, che è il punto da cui tutti cominciano nel, nel, nel fare t-shirt, abbiamo iniziato a stampare mm, queste magliette. Le cose hanno iniziato a funzionare, i negozi che conoscevo ho iniziato a contattarli, gli ho portato Uh, questo prodotto, delle tische da provare in conto vendita, quindi senza avere nessun tipo di nozione su cosa fare e perché per creare una distribuzione. Con un investimento di 200 euro forse ho stampato le prime tische e le ho portate ai negozi. È veramente una cosa che è partita così uh, per gioco.